Vi presento un'applicazione per realizzare mappe dinamiche che si chiama GoConQR. È una mappa eh, con una visualizzazione dinamica e di grande effetto per evidenziare i concetti. Se arricchita da note e immagini rappresenta un ottimo strumento per dare rappresentazione ad un evento e fenomeno nelle proprietà che li definiscono. Offre immediata comprensione e visualizzazione di relazione e legami nelle proprietà dell'oggetto. Come potete vedere è molto facile da realizzare e poi... Vi entreremo nell'applicazione e vedremo come si fa per inserire immagini, testo, sfondo e te formattare il testo. Vedete? Quindi si possono aggiungere anche note, risorse, immagini, media. e uh, eh, poi c'è proprio il bottone per uh, navigare eh, nella mappa molto bella adesso ci colleghiamo al sito il sito è questo go conquer.com naturalmente bisogna loggarsi e una volta che ci si è eh, eh, registrati si fa sign up Sign up, quindi adesso ci colleghiamo a questa applicazione, create, vedete che ho la possibilità oltre che creare mappe di creare quiz, eh, flashcard, slide set e note. Noi creiamo, eh, creiamo una mind map. Vedete che uh, l'applicazione presenta già l'idea centrale eh, e uh, prima di inserire l'idea centrale po eh, noi possiamo eh, mettere un background a nostro eh, piacimento e abbiamo la possibilità di scegliere tra un modern, un pastel e un original. Scegliamo un original e eh, mettiamo questo colore e um, poi possiamo anche il, scegliere il, la forma del nodo, potremmo scegliere varie forme, esempio questa, questa, noi teniamo quella originaria e al nostro nodo mettiamo uh, un, uh, un colore, possiamo mettere questo, possiamo eh, allo stesso modo eh, formattare eh, mettere il testo scegliere un colore per il testo quindi scelgo un colore bianco, esempio e a, eh, poi scegliere, sceglieremo la grandezza della, del nostro testo. Volevo fare una mappa sul programma Guardate, programma delle idee associate eh, di Maria Montessori. Diciamo M. Quindi facciamo brevemente un, un esempio. E questa è eh, l'idea eh, centrale. Dopodiché possiamo... Eh, aggiungere, come vi dicevo il testo può essere comunque eh, ingrandito o rimpicciolito attraverso lo, eh, gli strumenti o, che, che abbiamo qui a disposizione. Ecco, e, vedete? E posso aggiungere eh, con il più Trascinando un'idea, un'altra idea, in questo caso eh, scriverò raccordo che il programma delle eh, idee associate è un raccordo e posso mettere tra bisogno, E, eh, possibilità ambientale di soddisfarlo. Ok, posso eh, naturalmente, ora che ehm, ho fatto questa casella, ri ridimensionare questa casella che ho eh, associato e eh, poi da, sempre dal centrale posso aggiungere un'altra idea in questo caso metterò si procede dal vicino al lontano ok e potrei voler aggiungere a questa casella una nota, vedete con la possibilità qui di aggiungere una nota, esempio potrei mettere attivando esperienze, pratiche. processi percettivo visivi quindi ho aggiunto eh, come vedete una nota al testo ok cliccando quindi potrò vedere successivamente la nota volevo aggiungere anche un link c'è cioè la possibilità di aggiungere questo qui mi chiede di attaccare resource e mi dice di cercarlo e posso cercarlo tra le mie stadi resource e le, le risorse pubblicate oppure quelle di go con qr e mi chiede anche il tipo di risorse che voglio cercare metto tutto Cerco esempio, tanto per un esempio, Montessori. Vediamo se mi trova qualcosa. Cerco. Cerca le mie, quindi, e quindi cerco tra le pubbliche resources mi dà le pubbliche resources e metto eh, magari questa ecco faccio eh, voglio attaccare questa eh, risorsa ok un po Vediamo se eh, l'ha sì, attaccata, ok, attach, e vedete che mi ha attaccato la risorsa che posso poi eh, rimuovere. Quindi, close, quindi vedete, ritorno indietro per farvi vedere che ha aggiunto la risorsa, close. Posso aggiungere anche mh, eh, altri rami, dal ramo centrale, esempio, attiva, mettiamo qualcosa, attiva processi. E potrei mettere quali, associazione metto un altro e osservazione ne metto un altro espressione Adesso voglio inserire un'immagine con uh, insert image, vado nel mio browser e uh, beh, metto un'immagine, apri, vedete che uh, mi sta caricando l'immagine, sposto l'immagine, la posso uh, ridimensionare come uh, mi pare. Posso vedere di questa risorsa, posso la risorsa renderla visibile o solo a me o a quelli registrati a con QR oppure a Word a tutti quindi eh, mi dice che comunque la mia risorsa deve avere un titolo sicuramente e, eh, e che poi eh, dirò che darò i permessi che eh, eh, quelli che hanno, il, che hanno la possibilità di vederlo poss possono solo vederla eh, questa mappa oppure prenderne una copia facciamo prendere una copia va bene eh, close ok e eh, quindi la, la mia mappa delle dell idee associate, come potete vedere, è uh, quasi pronta. Posso uh, o facendo scorre, scorrere la rotella del mouse o agendo uh, qui, vedete, ingrandire o rimpicciolire la mia mappa. Da, uh, mh, sempre da questo menu, posso vedere un preview e posso generare delle note anche da qui, posso fare il download in PNG, posso vedere il tracing mode e poi ho alcune azioni che posso fare ma nella versione free ho la possibilità soltanto di fare play this resource. Ora vediamo che mi fa il, il play della resource. Vedete che quindi la mappa è una mappa dinamica e molto efficace dal punto di vista eh, visivo. Ecco. Questo è il risultato finale della presentazione della mappa fatto con questo uh, software che è questa applicazione online che si chiama goconqr.com